per la nuova puntata di essere DJ Oggi Now, now like Albertino è il nuovo direttore di M Grozz a partire dal 2019 chiedevo ma che sono questi yeah. cookie non free burners e hey. andando a cercare un po' in rete ho scoperto sono un gruppo superiore. Lanterna Azzurra Oggi parliamo di un brano mitico, una super hit Sto parlando di Show Me Love Si può non parlare di Sanremo? I diciottenni di oggi sono nati nel 2000. Nel 2000 io facevo il mio primo diciottesimo da DJ. Ciao amici, buonasera, benvenuti. Gli anni 90, non so se lo sai, ma sono finiti e sono passati anche già da un pezzo. Per la rubrica anche i DJ leggono, oggi parliamo di... In diretta il gioco a giove della mia vita, la storia, la, la biografia di Claudio Cecchetto. Dopo aver parlato di libri, non potevamo non parlare dei film, dei film dei DJ. Quindi, nuova sigla, nuova rubrica. Been up to for 20 years. che abbiamo messo all'inizio è che la colonna sonora di Blade Runner in particolar modo i titoli di coda sono ancora molto attuali. Consiglio. Um. I have to tell you, I've never ever planned a set, not once. So what I normally do, if I'm going to do a, like a set, I made a selection of 100 records in the tractor as a set. So it's like a record box in some ways when I choose my set. And in that set, something has to happen. If I can't make a good set out of 100 records for that night, and then I might as well basically work in a fish and chip shop. <laughs> In questo video c'è tutta l'involuzione della musica italiana degli ultimi vent'anni. Preferirei veramente farmi volontario per una circoncisione in piazza San Pietro piuttosto che ascoltare una sua canzone. Però... Stammi più vicino, ora che ho paura. E in genere ascoltano il DM. Ora... Purtroppo serate di G-House non esistono, quantomeno nel nostro paese. Ho yeah. lasciato ringraziarlo per la sua musica, per quello che ha fatto in questa vita breve e tormentata. Il video, visto del 2000, il video più visto di quest'anno è stato la grande bufala del DJ che continua a generare molte visualizzazioni e anche tanti commenti. Parlatene bene, parlatene male, l'importante è che se ne parli. Mica vero sai. Samsara, never close. Sei un DJ? Ciao! Silenzio addirittura perché hai qualcuno con cui puoi riempirli. Con cui puoi riempirli. Amici di Essere dj oggi siamo qui di nuovo ospiti degli Out of Glass Studio, Gianni Ciao! e oggi parliamo della compressione. E puoi sperare che non vi siano altri. Come me. Dopodiché eh, si va al processo successivo. Oddio, mi hanno rubato la playlist che per il mercato italiano corrispondono circa al 25% delle vendite complessive di musica nel corso dell'anno, classifica di vendite nel secolo scorso. La Prime 4 è una console a 4 canali con uno schermo touchscreen 10 pollici, quindi praticamente